Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Questo è il dormitorio notturno delle galline e all'interno di un recinto, avete visto tante volte il mio pollaio. Allora, cosa succede? Quest'anno ha fatto veramente molto caldo e oh, nonostante la pulizia periodica, nonostante tutti gli accorgimenti, penso di aver avuto un attacco di afidi. Afidi, pidocchi e quant'altro, eh, col caldo si sviluppano parecchio questi parassiti e si depositano sul, uh, sulle nostre galline che, per il prurito e per l'infiammazione, si staccano le penne o le staccano le altre a loro. Quando cominciano a vedere la parte bianca e soprattutto il sangue e quindi si fanno veramente del male allora qualche settimana fa ho utilizzato la calce idrata per terra c'è il video visto che ha destato interesse perché è un metodo molto semplice economico per disinfestare per terra molti lo usano anche dentro i posatoi io lì non lo uso allora cosa ho fatto Mi sono documentato e ho preferito utilizzare un altro sistema per disinfestare per ammazzare gli acari presenti all'interno cosa succede gli acari si posizionano soprattutto nell'interno interstizi del legno ma anche in quelli in muratura eh. ma nel legno soprattutto si nascondono durante il giorno e la notte vengono fuori la notte le nostre galline sono addormentate come noi non riescono a vedere bene hanno riflessi molto molto lenti praticamente dormono quindi cosa succede che gli acari le, le, le attaccano insomma ora quindi a voglia avere gli occhi buoni qui di giorno non si vede nulla è difficile vedere se il nostro dormitorio delle galline è infestato da acari potremmo mettere un pezzo di nastro biadesivo nei punti dove pensiamo possano esserci di annidarsi e loro poi la notte escono lì e si e restano incollati io questo sistema non l'ho fatto però un mesetto fa e qualcosa in più ho usato la fiamma libera per disinfestare il pollaio vi devo dire che durante questo breve lavoro perché dura 10 minuti il tutto ho sentito una forte odore di carne bruciata quindi ho dedotto che eh, ho colto nel segno. Da quel momento in poi alcune galline sono entrate più volentieri all'interno del, del, del ricovero notturno. Ciò non toglie che loro sono abituate a mettersi sopra. Adesso l'ho pulito ma ogni giorno lo devo pulire perché ovviamente loro con le loro deiezioni dormendo lassù lo sporcano, sporcano il tetto. Quando lo comprai questo all'inizio loro si mettevano dentro la cova oppure addirittura eh, come dovrebbero fare sopra i posatoi, eccoli qua, questi, questi li avevo fatti io ora non lo fanno più, però il freddo si avvicina quindi voglio che d'inverno tornino dentro si può usare la fiamma libera anche ma senti che casino che fa questo si può usare la fiamma libera anche sul legno, sì però ci sono alcuni accorgimenti da tener conto Li vedete, C ho 6 litri d'acqua pronti perché male che va mi do una bagnata d'acqua e risolve il problema ultima cosa da fare quando poi faremo i posatoi dovremo togliere la paglia perché ovviamente se no abbiamo una fiammata sentitela sentitela allora se la gallina non mi entra dentro posso iniziare l'operazione ecco qua basta veramente un passaggio veloce nelle fessure Cercando di non far cadere i detriti per terra, perché adesso a titolo dimostrativo lo sto facendo così, in realtà andrebbe pulito tutto, svuotato, vedete che ho della paglia laggiù, questo non gli fa bene ovviamente, ma è giusto per fare il video, per farvi vedere come si fa. Ora apri i posatoi e ne facciamo uno insieme sentitela come arrabbiata ok tolgo un po la paglia che ho dentro dentro come vedete ho sempre della cenere di legna non ho usato qua come vi dicevo la calce idrata non mi piace anche se non è eh, pericolosa per gli animali preferisco la cenere di legna la cenere di legna è utile perché gli animaletti striscianti ovviamente non possono muoversi sopra la cena di legna, gli dà fastidio. È un metodo molto vecchio, molto antico, io lo uso da 3-4 anni e a parte quest'anno che abbiamo avuto quel grosso caldo a giugno che ha sviluppato un po' questo nuovo ecosistema di acari. Adesso gli parlo a questa gallina e gli dico di sta zitta. Ecco, problemi io qui dentro non ne ho mai avuti. Vogliamo il più grosso. Allora, è importante fare veramente tutti gli angoli, anche all'interno, soprattutto i punti di giunzione delle tavole, qui all'interno, ma basta una passata veloce, eh? sentite, voi non lo potete sentire ma c'è puzza di pollo, quando ero piccolo mia mamma comprava i polli, non erano spennati benissimo, passava sulla fiamma il pollo, il pollo spellato, si bruciavano i peli che rimanevano attaccati all'animale e c'era questo odore caratteristico di pelle bruciata e questo è lo stesso odore, adesso tolgo la paglia da qua dentro, Allora ho capito perché le galline stanno facendo casino, devono deporre l'uovo e io sono qui che gli sto dando fastidio. Ce ne sono due in fila, adesso faccio una cosa molto veloce e poi chiudo il video perché non le voglio disturbare oltre. Ecco, questo è il posatoio dove loro fanno le uova e dove passano più tempo, insomma, a turno. Questo è quello che avevo costruito io l'anno scorso. se si fa un giro veloce non occorre non ci sono grossi rischi anche se c'è qualche filetto di paglia però mi raccomando tenete sempre un po' d'acqua a portata di mano questa operazione qua si può fare anche ovviamente eh, nei posatoi nei dormitoi in, in muratura a maggior ragione finito questo comincio a lavorare fuori ecco vedete ogni tanto cade il corpo di qualche animale abbrustolito qui c'ero già passato vedete L avevo indugiato un po troppo qua sopra dove loro dormono la notte Questo secondo me è un metodo eccezionale, veloce, efficace, a poco costo e soprattutto non chimico per dare una pulita un po' a tutto quanto. Dove passa la fiamma non rimane più nulla. Eh? Questo bruciatore a gas lo trovate in tutti i centri commerciali, ve lo danno con di solito con due o tre cartucce che si mettono qui all'interno, si avvita, è sicuro, è certificato. La prova di errore costa una ventina di euro, quello piezo elettrico, cioè quello con l'accensione, che però dopo un po' sappiate non funzionerà, e qualche cosa in meno, quello invece senza il piezo elettrico. Questa operazione qui, visto l'attacco che ho avuto quest'anno, la farò sicuramente in primavera, prima dell'estate e durante l'estate a intervalli di 3-4 settimane. <ride> la curiosità! La curiosità! Cosa dobbiamo fare lì? Eh? Cosa dobbiamo fare? Posso usare la fiamma vicino a te? Guardala, guardala! voglio vedere se si avvicina ah ecco ma mica se ne va niente sono un simpatico passatempo per loro va bene dai adesso do una pulita dentro tolgo la, la paglia e continuo a eh, disinfestare con la fiamma ultima nota qui ovviamente è finita ma sulla scaletta ci va eh, la, la cenere di legna perché loro devono pulirsi le zampe prima di entrare nel posatoio pochi accorgimenti dai per cercare di tenerle il più possibile pulite adesso è il periodo della muta quindi vedrete qualche gallina leggermente spellacchiata come quella cominciano qualcun'altra invece si sta, sta riformando il, il piumaggio perché appunto come vi dicevo è stata colpita ma attraverso alcuni consigli del veterinario, insomma sto risolvendo il problema eh, sull'articolo sul blog vi ho scritto le medicine di libera vendita che che ho loro somministrato per far ricrescere poi il pelo e ovviamente togliere l'infestazione di acari che avevano addosso questa la lasciamo tranquilla li metto un po di paglia lo facciamo insieme e adesso ci andrebbe la paglia pulita ora per esigenze di ripresa che non, non voglio farla attendere oltre rimetto la paglia che avevo prima poi la tolgo continuo l'operazione nel pomeriggio dopo che avranno deposto l'uovo così non le disturbo più spero che questo video vi sia stato utile è un sistema come vi dicevo veloce pulito non invasivo e si ottengono degli ottimi risultati davvero magari provatelo prima e con pochi soldi con 20 euro vi comprate un cannello e risolvete il problema almeno per quanto riguarda il ricovero notturno volevo vedere in diretta con voi ecco qua adesso comincia a deporre l'uovo questa scena in tanti anni è la prima volta che la vedo anch'io perché ovviamente non l'ho mai volute disturbare nel momento clou si sente un po non a suo agio dai adesso vado via dai va bene, dai chiudo il video, volevo farvi vedere la deposizione dell'uovo, ma è un'operazione che devo fare con una camera nascosta all'interno, prima o poi lo farò. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo, se vi è piaciuto il video, pollice in su, eccolo qua, se non vi è piaciuto mettetelo in giù, va bene lo stesso. Se avete consigli da darmi per sapere voi come fate la disinfestazione del pollaio, del ricovero notturno più che altro, ve ne sono grato, così imparo magari qualche metodo diverso, io qua chiudo solo con questa nota, l'anno scorso avevo utilizzato un disinfestante chimico chiudendo un posatoio alla volta facendo decantare per 20 giorni ripulendo il tutto avevo ottenuto dei buoni risultati quest'anno invece ho voluto provare qualcosa di un pochino meno invasivo grazie per essere stati con me anche oggi vi auguro una buona giornata